Alme. avevi sonno quando ti incontrai tu mi rubasti l'anima semmai ne ho avuto una il mio respiro si spense per mesi il tuo viso spigoloso mi ha portato nei tanti angoli della terra ai tuoi occhi il cobalto mi hanno denudata di tutte le ferite le tue mani come radici di quercia mi hanno attraversato lo stomaco e la tua solitudine mi ha confortata ora siamo soli in due Sconforto. mi struggo dall'amore che mi ha distrutto ancora una volta la mia colpa è di amare senza fiatare il destino mi ha distolto dal pensiero di dar torto alle mie platoniche emozioni che vivo nel mio tempo contorto. La mia musa non mi ha mai chiesto perdono per le cattiverie d'amore che mi combina ed è convinta che mi serva un aiutino per l'ispirazione che spia da me delusa. Fine e inizio di un amore. Vorrei legarti con un anello a me. Vorrei controllare il tuo cuore. Vorrei studiare ogni tua mossa. Tu avrai sempre me nella tua mente. E allora abbiamo già perso ai signori condomini se i rumori molesti vi destano di mattino presto fate presto accorrete giù in cantina Rinchiudete la vicina, e che nessuno più vi desti, altrimenti li scorniamo nel buio pesto. E adesso a me sembra d'aver chiarito in italiano corretto e senza il vostro permesso me ne vò a letto. dalla finestra sbucano capelli d'oro tinti finti ti vidi alla finestra e tu scordasti sul fuoco la minestra non mangi volentieri la linea è disturbata davanti ieri una tendina di pochi euro e per metà il vetro nudo ti vedo allo specchio ti agiti parecchio con quelle mani ti fai la piega che deve esser tardi poveri capelli con quanta precisione e violenza li sistemi li bruci e li sistemi lasciali stare quei capelli d'oro tinti Finti, dalla finestra ti vedevo, e ora me so scocciata, guardami tu dalla tua finestra, sto a scrivere te. Io che leggevo, io che leggevo alla luce del sole, per non spendere un soldo nel buio della notte, mi ritrovo a spiegarmi la vita trascorsa da alienata e fanciulla. Quando tutto muterà e i rami secchi della mia mente si faranno spazio nelle campagne allegre, potrò raccontare la mia vita elegantemente.